Si presume che abbiamo qualche idea di che cos'è Linux, eh, forse a tutti non è chiaro che cosa è un sistema embedded e quindi eh, ve lo spiego. Allora guardiamo qualche fotografia, questo è un router ADSL come quelli che molti di voi hanno a casa, questa è una televisione, questo è un terminale POS per pagare i negozi, questo è una macchina industriale per taglio laser e questa è una stampata 3D. Più o meno come quella che avete visto poco fa, eh, ma non solo, qui abbiamo anche altri oggetti come per esempio questo media center che vi permette di vedere film, fotografie, eh, ascoltare musica, eccetera, direttamente dalla televisione di casa e eh, in realtà la televisione non fa queste cose, Le, queste funzioni vengono svolte interamente da questa piccola eh, scheda che probabilmente avete già sentito terminare e che ha un costo di 35-40 euro e permette di fare tutte queste cose. Eh, poi qui abbiamo eh, un videocitofono e tutti questi oggetti qui eh, non sono dei computer, nel senso, che, eh, nel senso classico, ovvero non hanno uno schermo, una tastiera, un mouse, un DVD per installare programmi, eccetera, ma al loro interno contengono dei computer più o meno potenti eh, e che fanno parte del, dell'oggetto stesso. Allora, che cos'è un sistema embed? È un computer, ma non ne ha l'aspetto classico perché è un computer incorporato all'interno di un altro oggetto di cui eh, fa parte e di, che gli permette di svolgere una certa funzione. Infatti questo software è programmato per svolgere una specifica applicazione, ad esempio solo per fare il media center o solo per fare la stampante 3D. Normalmente in una stampante 3D non metto altri, altri software, se non quelli per, per fargli fare la stampante 3D, non metto videogiochi, non metto programmi per videoscrittura, eccetera. Infine, una caratteristica tipica dei sistemi embedded è che hanno una piattaforma hardware, cioè l'elettronica che c'è all'interno è sviluppata ad hoc per fare quella funzione. Allora, vediamo una semplicissima visione del mondo dei sistemi embedded. Sull'asse orizzontale abbiamo le risorse disponibili, potenza della CPU, quantità di memoria e sull'asse verticale abbiamo la costo e la complessità del sistema. Abbiamo dei sistemi embedded che sono come per esempio il foro microonde che ha un'elettronica semplicissima con pochi tasti, un display magari in sette segmenti e eh, gestisce qualche timer e poco altro, attiva il, eh, un paio di uscite, quindi con un'elettronica semplicissima, anche più semplice di un Arduino base, eh, avete comunque un, un minuscolo computer che svolge una serie di, di funzioni, c'è un software dentro che gira. Eh, All'estremità opposta ho messo un terminale banco, ma è un tipico esempio in cui, diversamente dal, dal microne, non ho l'esigenza che quell'oggetto abbia un costo limato al centesimo di euro. Eh, non ci sono grossi problemi di costo, in, al contrario ho esigenza di grande affidabilità. Se anche mi costa un po' di più non fa niente, l'importante è che funzioni bene e che magari non eroghi una banconota di troppo per sbaglio. E quindi, eh, lì spesso eh, su macchine di questo tipo eh, non c'è nemmeno una vera elettronica dedicata, c'è un pc, un computer magari industriale ma eh, con le stesse caratteristiche di un pc domestico eh, però comunque un po' di hardware dedicato perché la stampante di scontrini, l'erogatrice roba macronote il lettore di schede, quelli in un pc non ce li ho quindi eh, è diciamo la fascia estrema dei sistemi embedded che si avvicina al mondo dei computer tradizionali. Al centro invece abbiamo quei sistemi che hanno eh, una potenza potenza, una dotazione di elettronica intermedia tra i due ehm, e eh, però un costo comunque abbastanza eh, ritagliato che non deve essere eccessivo e questo è il mondo tipico in cui è possibile far eh, funzionare Linux su questi tipi di dispositivi. Eh, ho disegnato una televisione eh, oggi Oggigiorno oltre il 90% delle televisioni ha Linux al suo interno, ma eh, potrebbe essere uno qualsiasi di questi oggetti o molte altre cose che voi avete in casa. Allora ehm, Linux nei sistemi embedded è in diffusione crescente, i eh, dati dell'anno scorso danno il 55% del mercato dei sistemi embedded e eh, sì, oggetti che contengono Linux. Eh, perché? si sta diffondendo così tanto. Per riuscire a capirlo vi eh, do una, una panoramica di come è fatto il software che gira all'interno di un computer, che sia un portatile, un server, oppure eh, uno di questi sistemi embedded, eh, l'idea è esattamente la stessa. Abbiamo eh, Nella parte bassa, quella in grigio, abbiamo i componenti eh, più eh, critici, il cuore vero e proprio del sistema, in particolare il kernel di Linux. Poi vediamo bene che cosa è. Eh, comunque è un elemento estremamente importante e critico su cui si appoggia tutto il resto. All'estremo in alto invece abbiamo le applicazioni, sono i programmi che più o meno interattivamente utilizziamo. Quindi ad esempio il media center, che magari adesso possiamo anche spegnerlo, se no non guardate me. Eh, quindi eh, l'interfaccia grafica del media center con i suoi menu è un, un programma che gira su questo su questo hardware eh, l'interfaccia utente di questo videocitofono è un altro programma che gira che io uso direttamente o magari indirettamente tramite la rete in mezzo ci sono poi dei, dei rettangoli verdi che sono le librerie chi, chi scrive software dovrebbe avere un'idea di cosa sono sono comunque dei mattoncini eh, di funzioni che da soli non fanno niente ma possono essere utilizzati per costruire degli applicativi eh, cosicché se tanti applicativi hanno bisogno di fare cose simili possono tutti usare la stessa libreria ed evitare di reimplementarsi tutto da zero. Allora, allora, ehm, vista questa immagine eh, sono in grado di spiegarvi i vantaggi di Linux in un sistema embedded. Eh, allora, un vantaggio è che essendo Linux open source non ha costi di licenza, voi tenete in conto che oggetti eh, di largo consumo, come la televisione, hanno una... Eh, l'esigenza di avere dei prezzi contenuti il più possibile, eh, se il produttore di questa televisione produce un milione di pezzi e su ciascun pezzo riesce a risparmiare un euro è un milione di euro risparmiato per l'azienda e quindi eh, si fa un hardware estremamente ritagliato ma se poi devo pagare 10 euro per la licenza di un sistema operativo tutto è eh, inutile, eh, quindi un vantaggio eh, di Linux è evidente, ma i vantaggi di tipo tecnico sono ancora di più, eh, tutto l'ecosistema Linux e nell'ecosistema open source esiste una montagna di software esistente, pronto, funzionante eh, o meno, o magari non perfetto, ma comunque già in buono stato da cui posso partire per assemblare il mio prodotto. Eh, inoltre, se io uso software open source, questo software è personalizzabile in ogni minimo dettaglio. Io se ho un software che funziona al 90% come voglio, posso modificare quell'ultimo 1% o ogni singola riga di codice. Se ho il tempo e la, eh, la necessità di farlo, lo posso fare. Inoltre Linux è un sistema affidabile, efficiente, eh, in grado di utilizzare meno risorse rispetto ad altri sistemi operativi. E infine, è formato, un sistema Linux è formato da molti pezzi, i quadrati che abbiamo visto nella slide di prima, eh, Quasi nessuno di questi pezzi è obbligatorio e molti so hanno dei sostituti per cui se un pezzo non mi va bene lo posso sostituire con un altro magari perché è più compatto, magari è più veloce, magari è più affidabile e così via. Quindi è molto più eh, flessibile e personalizzabile rispetto ad una soluzione diciamo, eh, chiave in mano. Ecco, questi li abbiamo <ride> Allora, eh, però realizzare un sistema embedded con Linux non è come installare Ubuntu su un PC. Per installare Ubuntu, scarico il DVD, lo masterizzo, lo metto su una chiavetta, lo metto nel lettore, installo, avanti avanti, fine, e me lo trovo funzionante. Questo perché eh, per tanti motivi. Eh, ne vediamo tre e vediamo come, eh, come invece nel mondo embedded eh, cambia la cosa. Allora, innanzitutto, come vi ho detto, in un sistema embedded le risorse disponibili sono eh, spesso limitate per motivi di costo ad esempio eh, e, e su un pc ad esempio vediamo eh, la, la, la velocità del processore per esempio solitamente siamo tra i 2-3 e GHz grossomodo su questi ordini di grandezza, su un cellulare abbiamo qualcosa meno ma eh, comunque si parla di GHz, su un sistema embedded posso tranquillamente andare dai 100 MHz eh, <ride> Un sistema embedded con Linux posso andare dai 100 MHz indicativamente fino a velocità pari a quelle dei PC o dei server più veloci. Eh, qualcosa del genere succede anche con la RAM, dove su un PC non ha senso più parlare di megabyte perché meno di 4 GB non li trovate più da nessuna parte, sul sistema embedded Linux funziona tranquillamente con 8 MB di memoria. Eh, ritagliandolo a dovere funziona con 8 MB di memoria. Molti router ADSL, eh, che trovate in commercio, hanno 8 o 16 MB di memoria tuttora. Lo stesso vale per lo storage, quindi l'hard disk del computer è molto capiente, eh, in alcuni dispositivi in posso avere 8 MB, 16 MB di flash. Ancora una volta i router ADSL sono un esempio di questo eh, di questa, di hardware molto limitato. Allora, eh, quindi, come faccio a far stare Linux dentro ad un sistema con risorse molto limitate? Eh, beh, ovviamente non ci metto eh, la distribuzione che so sul PC, non ci metto Ubuntu, non ci metto Fedora, eccetera, neanche una delle versioni magari eh, più leggere. Eh, probabilmente dovrò scegliere eh, dei componenti ancora più eh, leggeri, ancora più piccoli. Eh, vediamo uno dei componenti eh, che abbiamo visto prima, eh, le librerie. Ne scegliamo una eh, quella più importante, la libreria C, più importante perché quella la trovate su qualsiasi sistema Linux. Ce ne sono moltissime altre di cui potremmo parlare, ma eh, questo è un esempio più che sufficiente per capire il concetto. Su tutti i PC avete la libreria, de, quella che implementa le funzioni base del linguaggio C, dalla malloc alla printf, eccetera. Eh, sui PC, normalmente avete la libreria GNULIPC, Indicativamente sta intorno ai 2 megabyte di occupazione di spazio è completa, è conforme agli standard è particolarmente affidabile eccetera, però eh, se devo ritagliare molto il, su, su, sullo spazio occupato molto spesso nei sistemi embedded si usa microcdc che è una libreria scritta pensata appositamente per i sistemi embedded per essere compatta e occupa meno della metà Inoltre è configurabile, quindi posso scegliere di non attivare certi componenti che non mi servono per risparmiare ulteriormente spazio. Esistono anche altre alternative, eh, ancora più compatte, ma più vado sul compatto e più eh, devo stare attento a quello che faccio, devo assicurarmi che non manchi qualche piccolo pezzo, qualche dettaglio che a me serve e poi devo eh, stare attento a attivare ciò che mi serve. Un altro dei pezzi del puzzle che abbiamo visto prima sono gli applicativi, i programmi. Allora, non mettetevi a leggerli tutti, questo è un elenco di programmi di, di eseguibili che sono più o meno tutti normalmente presenti su una distribuzione Linux, che si, si usano credo tutti eh, a riga di comando. Eh, sono comandi di base, dal comando cd per entrare in una directory, o piuttosto i comandi per copiare file, per. Eh, analizzare lo stato del sistema, i processi in esecuzione, eccetera. Quindi comandi molto basilari e molto utili quando, non tanto per l'utente magari, ma soprattutto per chi eh, deve alzare il cofano e lavorare eh, a quella macchina per farla funzionare o per fare manutenzione. Ecco, eh, ognuno di questi programmi nei PC normalmente è un file sul disco fisso, un file si porta dietro un peso di byte solo per il fatto di esistere e eh, non solo... Ehm, tutti questi programmi che trovate sul PC sono realizzati, implementati avendo in mente ancora una volta la portabilità, la sicurezza, avere eh, molte funzioni che a qualche utente eh, possono servire ma avere anche funzioni di uso molto raro eh, e che sul sistema embedded non vi servono. Per eh, i sistemi embedded esiste un'alternativa a tutto questo che si chiama Busybox. Busybox è un unico, eh, un unico programma, eh, non sono tanti eseguibili come di prima, è un eseguibile unico che però realizza al suo interno molti, tutti quei comandi che avete visto prima, che quindi sono una grossa fetta di ciò che dovrete avere sul vostro sistema embedded. Eh, avere un unico eseguibile già di suo riesce a compattare per evitare quelle piccole parti comuni tra un eseguibile e l'altro, che sono comunque inevitabili, inoltre è stato scritto pensando ai sistemi embedded. quindi eh, non si è privilegiata la velocità di esecuzione ma la compattezza del codice e, ehm, e sono inoltre sono state introdotte eh, molte, molte delle opzioni che ci sono nei programmi originali ma non tutte, quelle che non usa quasi nessuno non sono state messe o magari ci sono ma sono disattivabili perché di un posso attivare o disattivare ogni singolo eh, componente, ogni singolo eh, programma che c'è al suo interno quindi il box è un componente, quasi, un componente quasi dappertutto nei sistemi embedded perché eh, mi toglie tanto lavoro e mi dà anche la possibilità di risparmiare spazio. Ultimo componente eh, è il kernel, eh, vi spiego anche un po' meglio che cos'è, adesso è il nocciolo del sistema, eh, del sistema operativo eh, e c'è una netta divisione fra il kernel e tutto ciò che sta sopra, eh, perché il kernel è quel componente che è responsabile di gestire tutte le risorse hardware, ha accesso a tutti i registri del, del processore, ha accesso a tutta la memoria, a tutte eh, le periferiche, a tutto quanto, quindi ehm, è, è, è in grado di, di fare tante cose, di, di fornire tanti servizi poi a chi sta sopra, eh, invece chi sta sopra dalla libreria C in su tutto il resto non ha accesso all'hardware per accedere all'hardware in qualsiasi modo deve sempre passare per il kernel quindi capite che il kernel è un elemento molto importante quantitativamente in percentuale su tutto lo spazio che ho sul mio, sul, sul mio dispositivo di, di, di storage magari è piccolo però è particolarmente critico inoltre siccome gestisce tutte le risorse hardware contiene i cosiddetti device driver un device driver è quel pezzetto di software che permette a un pezzo di hardware di funzionare il kernel è mostruosamente configurabile potete attivare e disattivare una marea di opzioni di device driver e di varie funzionalità in modo da personalizzarlo sulle vostre esigenze allora adesso spero che riusciate a sentire mi sentite? Sì. Okay. vi faccio eh... Voglio farvi vedere dal vivo che cosa significa configurabilità del kernel. Allora se io guardo eh, il sistema operativo del mio, del mio PC che è Ubuntu in questa directory intuici trovo il kernel che sta girando in questo momento sul mio, sul mio computer ed è questo qui, è grande 5,6 MB ma non è tutto perché eh, nel kernel di Linux ho la possibilità anche di eh, di estrarre una serie di parti sotto forma di moduli che vengono caricati solo quando serve e eh, questi li trovo in questa directory eccoli qua i moduli installati dalla mia distribuzione sul mio sistema operativo ammontano eh, a 185 megabyte quindi sommati con i 5,6 fanno circa 190 MB per il kernel. Vi ho detto che eh, il, il, il router ADSL medio ha sui 16 MB di memoria totale per memorizzare le sue informazioni, quindi è evidente che non posso metterci questo kernel. Questo kernel è fatto per un PC eh, dove io voglio che quando inserisco una qualsiasi periferica questa funzioni subito per questo ci sono dentro praticamente tutti i driver possibili tutti i driver implementati nel sistema operativo e per questo occupa così tanto adesso vediamo eh, invece cosa succede. Vediamo cosa succede quando voglio eh, avere un kernel ridotto all'osso allora eh, vado nel, nel directory con i sorgenti del kernel e... Riuscite a vederla in fondo? Con il comando make or no config, eh, il sistema di configurazione del kernel carica una configurazione che disabilita tutto ciò che è opzionale, quindi solo il minimo indispensabile. Adesso lo facciamo compilare e eh, poi vedremo il risultato. Eh, questo il kernel che viene compilato adesso, eh, avendo disabilitato praticamente tutto, è un kernel quasi inutile, eh, non contiene un device driver, quindi non, il, mio, il mio dispositivo su cui lo dovessi mettere non riuscirà a fare quasi niente, però ci dà la misura di qual è il minimo base eh, da cui possiamo partire per costruire e per aggiungere eh, e anche qual è il minimo di... Di, di storage che possiamo pensare di avere in un dispositivo per metterci sopra Linux eccolo qua, finito e qui vediamo questa immagine Omega 2 Ora, al di là poi dei dettagli di come si può avere un'immagine compressa o non compressa e quant'altro, un Mega e 2 significa che eh, sicuramente se io ho un, un dispositivo con meno di 2 Mega di flash non ci faccio niente con Linux, è impossibile. Eh, Tant'è, che come vi dicevo, gli oggetti più poveri di risorse, l'esempio è sempre quello dei router DSL, solitamente hanno 8-16 MB di flash, tipo quelli di, di, di minor costo. Ok, il secondo pezzo, la seconda difficoltà diciamo, che incontriamo eh, quando vogliamo lavorare su un sistema embedded è che eh, è la, la cross compilazione. Di cosa si tratta? Allora, questa qui è l'architettura di una CPU, di un microprocessore. Non ve la spiego perché non, non voglio parlarvi di questo. Una, una CPU è un oggetto elettronico con delle istruzioni che entrano da sinistra, lui le esegue e butta fuori dei risultati da destra semplificando, eh, una istruzione ha una faccia grosso modo tipo quella lì sotto, cioè su una serie, una, un insieme di bit che poi quella, quella cosa là sopra è in grado di decodificare. Eh, perché vi dico questo? Perché in realtà eh, al, nel mondo tecnologico esistono eh, molti diversi eh, tipi di, di CPU, eh, si, si parla di architetture della CPU. Eh, L'architettura della CPU Sare, mh, significa il, le istruzioni che è in grado di eseguire. Nei PC, praticamente tutti i PC, i server eccetera, eh, c'è una CPU x86, cioè che esegue istruzioni eh, Intel ehm, le istruzioni, le istruzioni di Intel, quindi possono essere più Intel oppure compatibili, però proprio perché sono compatibili eh, le stesse istruzioni le posso eseguire su tutte queste macchine, potrà essere più veloce o più lenta eseguirle, ma funziona. Ecco perché il disco di Ubuntu, eh, così come quello di, di Windows, lo posso mettere eh, in qualsiasi PC e grosso modo funziona nello stesso modo da tutte le parti, perché il processore esegue le stesse istruzioni. Nei sistemi embedded non è così. Eh, un processore Intel è, è molto potente, molto bello, ma è anche molto costoso e consuma una serie di altre cose e quindi eh, raramente nei sistemi embedded si utilizza una, una CPU che esegue istruzioni Intel. Eh, al contrario, eh, i, le, le, le architetture più diffuse sono ARM, MIPS e alcune altre. Eh, Questo cosa significa? Allora, significa che quando realizzo un sistema embedded, questo è il disegno di prima, l'ho un po' rimpicciolito e ne ho messo uno a fianco. Devo tenere ben distinti due oggetti, il sistema embedded su cui sto lavorando e il PC su cui sviluppo, su cui lavoro, eh, perché molti sistemi embedded non hanno assolutamente le risorse per poterli usare come sistema di sviluppo. Eh, quindi, il, allora, il, il, il sistema embedded esegue delle istruzioni, diciamo per esempio ARMA. Eh, invece il PC esegue le istruzioni x86 e questo significa che, ehm, che ho una difficoltà in più perché se io vado sul mio PC e, ehm, e uh, installo GCC per esempio, un compilatore qualsiasi eh, questo, questo compilatore è un programma che gira sulla mia macchina, quindi è un programma scritto con istruzioni interne e eh, quello che fa è leggere un file ad esempio file in linguaggio C e produrre un eseguibile. L'eseguibile che produce a sua volta contiene istruzioni interne. Va benissimo finché lavora sul computer, sul PC. Eh, in questo caso il compilatore e eh, tutti gli strumenti accessori eh, che gli vanno intorno viene detto toolchain nativa. Toolchain significa appunto compilatore per tutti i suoi accessori. Quella del PC è una toolchain nativa, cioè gira sul mio PC e produce dei programmi che girano sul mio PC o, o compatibili ovviamente per un sistema embedded non x86, no? che non esegue istruzioni interne, serve quella che viene chiamata una cross toolchain, cioè una toolchain nativa. È un programma ad esempio in x86, perché il compilatore gira sul mio PC quindi contiene istruzioni x86 però leggendo il file.c produce un programma che contiene istruzioni arma e che quindi saranno eseguibili sul mio sistema embedded ma non sul mio pc eh, allora eh, una, -tool, una, una tool chain in generale è un oggetto molto molto complesso eh, una cross tool chain ancora di più come posso eh, procurarmi una, una cross tool chain eh, grosso modo in ordine dal, dal modo più complesso e più flessibile fino al più semplice posso costruirlo pezzo per pezzo sono tutti pezzi open source li scarico, picchio la testa correggo problemi di compatibilità tra un pezzo e l'altro lo posso fare purtroppo però è, essendo così complesso richiede moltissimo tempo e devo sapere cosa sto facendo eh, non lo consiglierei a nessuno quantomeno per partire eh, ci sono degli strumenti apposta come Crosstool NG che eh, permettono di costruirmi una pulce in secondo le mie esigenze e lo fanno dandomi molte opzioni su come la voglio, quali componenti voglio che tipo di ottimizzazione e, che e soprattutto che caratteristiche ha l'hardware su cui dovrà girare poi i programmi eh, questo strumento poi si porta via una grossa fetta delle complessità. Se però voglio partire ancora più soft, ci sono strumenti come Open Embedded, Buildroot e altri che servono per lavorare su sistemi Embedded che tra le altre cose costruiscono anche una toolchain. Anche loro hanno un po' di opzioni configurabili, magari meno di costruire ng. Eh, ultima opzione è semplicemente me ne scarico una già pronta. Devo trovarne una che vada bene per il mio processore, non, eh, non va bene una a caso. Eh, e, e, e posso usarla abbastanza, mm, abbastanza semplicemente. Vediamo un ah, esempio. Qui c'è il classico programma Hello World che è l'esempio più banale di programma C che può esistere e eh, se io lo compilo con il compilatore della mia macchina quindi il GCC installato di default su Ubuntu che cosa succede? che avrò un programma che si chiama Hello lo lancio e funziona sulla mia macchina eh, se io utilizzo il comando file, questo mi, mi descrive che tipo di file è e mi dice che è un eseguibile x 8664 quindi eseguo istruzioni x86 in questo caso 64 bit perchè sistema stiamo perdendo 64 bit Ora vediamo invece con una cross tool chain, ne ho scaricata una e l'ho eh, scompattata in questa directory, quindi io posso eh, lanciare il compilatore GCC della cross tool chain dandogli poi le stesse opzioni di prima. Stesso file di ingresso, stesso file di uscita, il risultato è che ho ancora un file, hello, però non funziona. Quando cerco di lanciarlo mi viene un errore un po' strano che eh, è dovuto al fatto che non contiene istruzioni per questa macchina, quindi questa macchina non può eseguirlo. Eh, se guardo ancora con il comando file che tipo di programma è, vedo che è sempre un eseguibile, però non è più il 86 MyArm, e quindi capisco anche come mai non funziona. Adesso veniamo all'ultima all all parte diciamo, di questa presentazione, che è eh, un altro degli elementi difficili di come realizzare un sistema embedded. Eh, vi ho detto che un sistema Linux in generale è composto da tanti pezzi, come minimo il kernel, la libreria C, qualche PCB box praticamente sicuro, poi se volete che faccia anche qualcosa di utile a qualcuno dovrete metterci qualche applicativo, qualche programma, un media center, un, un navigatore satellitare, quant'altro. Quindi eh, il fatto di avere tanti software esistenti, open source o anche non open source sicuramente ci aiuta, possiamo comporre dei pezzi già esistenti, però dobbiamo innanzitutto trovare, sceglierli, trovarli, eh, decidere qual è meglio per noi, perché ci sono tanti software che fanno più o meno la stessa cosa. Eh, e poi devo anche farli funzionare, devo metterli insieme eh, e vediamo eh, le difficoltà di questa, di questa operazione. Eh, come abbiamo detto, il, il sistema standard per PC, come Ubuntu, come Windows, eccetera, piuttosto che le app per Android, sono standard e possono girare su qualsiasi macchina eh, a prescindere poi dai dettagli dell'hardware che c'è dentro perché perché oltre ad avere tutti lo stesso tipo di istruzioni eh, nel caso di pc diciamo in 76 hanno anche una serie di librerie e di funzioni di servizi che sono presenti su tutte le macchine eh, di servizi per far comunicare tra loro i processi per eh, librerie di base con una serie di funzioni già implementate eccetera. Quindi un applicativo può contare che su qualsiasi macchina girerà che sia un server molto potente o un PC economico eh, avrà una serie di, di componenti di base già pronti. Questi componenti di base già pronti però hanno un costo, un peso. Eh, Se installate una Ubuntu eh, appena installata occupano non so penso un giga e passa di, di spazio. Una buona fetta di queste cose che vi trovate installate sono dei servizi, delle librerie di base che gli altri programmi poi si aspettano di trovare eh, e se li togliete qualcosa smette di funzionare. In un sistema embedded invece eh, non ho l'esigenza di avere una cosa che funzioni in tutti i contesti e quindi eh, lo posso gestire diversamente. Innanzitutto sul sistema embedded probabilmente c'è dell'hardware in meno rispetto al pc potrei non avere uno schermo, una tastiera, un mouse, un hard disk, una presa USB, un'uscita video e così via, e quindi posso togliere componenti, ma eh, molto probabilmente c'è anche dell'hardware in più, cioè dell'hardware che normalmente non trovo sul PC, eh, come per esempio il lettore di schede del Bancomat, piuttosto che, eh, eh, piuttosto che un telecomando per un media center e così via. Eh, quindi, eh, cambiando molto l'hardware che c'è sotto eh, non si può più dare per scontato niente eh, e quindi eh, mh, assieme con il fatto che poi probabilmente devo ritagliare il mio software per eh, occupare meno risorse possibili eh, il risultato è che comincio ad eliminare cose a non avere elementi che normalmente ho su un PC e quindi eh, gli applicativi che girano sul mio sistema embedded non possono più dare per scontato di avere tutto a disposizione eh, per cui tipicamente un sistema embed soprattutto quelli con risorse limitate devono essere realizzati un po' su misura eh, scegliendo uno o uno i componenti provandoli, vedendo se non vanno bene, magari sostituendoli magari riscrivendoli un pezzo e così via più, più devo andare a, a colmare un'esigenza molto specifica e più lavoro avrò da fare di affinamento eh, Ecco, poi i vari componenti che io mi devo scegliere, trovare, eccetera eh, facilmente vengono da fonti diverse da siti diversi, sviluppati da soggetti diversi che lavorano in modo differente e così via per cui eh, non si usano tutti nello stesso modo ognuno ha le sue regole eh, per cui eh, ancora una volta eh, ho tante possibilità se io voglio eh, assemblare questi pezzi eh, anche qui partiamo dalla più complessa il fai da te me li scarico uno per uno, me ne ricompi, guardo come si fa, vedo di, di capire come mai questo programma con quella libreria non funziona, provo la versione vecchia sì. e così via. Eh, e ancora una volta, buona fortuna, è un po' come costruirsi una pulceggia, è cioè un lavoro molto, molto complesso e molto lungo. All'estremo opposto abbiamo le cosiddette distribuzioni embedded pronte, come m per esempio, beh, eh, o Raspbian per Raspberry, eccetera. Questi non... Mh, per quanto girino su delle schede molto piccole in stile System Embedded sono però delle vere e proprie distribuzioni quindi l'ambiente che vi danno è abbastanza simile a quello del PC eh, in compenso anche l'uso delle risorse è abbastanza simile magari non vi richiede 1 o 2 giga di, di hard disk solo per l'installazione minima magari vi chiede solo 3 o 400 mega eh, però nel router di 6 ad 8 mega non lo farete mai entrare eh, ci sono delle vie di mezzo che ci aiutano molto, che sono i cosiddetti build system. Eh, Buildroot, Open Embed, OpenVRT esistono parecchi, eh, i, i primi due sono i più utilizzati. Eh, questi che cosa fanno? Eh, si occupano di, ehm, di raccogliere per voi tutti i componenti, compilarli e farli stare insieme. Allora, oggi eh, vi accenno a Buildroot, che è eh, uno di questi strumenti, e ehm, si occupa di generare eh, teoricamente fino a tutti i componenti che stanno in un sistema embedded eh, a partire dalla cross tool chain, che può compilare per conto suo, oppure ne può usare una esistente eh, il bootloader, non vi ho spiegato com'è, ma comunque è un altro elemento fondamentale il kernel eh, che, è, che è fondamentale, come vi ho detto e poi il root file system, cioè quell'insieme di file che costituiscono poi il vostro sistema finale, eh, tutte le librerie, tutti i programmi applicativi, ma anche file di configurazione, eccetera. Eh, Buildroot contiene quelle che vengono dette ricette, eh, una per ogni pacchetto, per ogni diciamo, programma o libreria che, che è in grado di gestire, ce cioè ne sono circa 1700, e, eh, e quindi ha un parco di applicazioni già, eh, già predisposte molto ampio. Infine eh, vi crea eh, dei file immagini. Un file immagine è quella cosa, che, cioè, detto anche firmware talvolta è quella cosa che poi viene memorizzata dentro al, al dispositivo embedded. Molto spesso nel dispositivo embedded non avete un hard disk, eh, avete delle memorie dette flash che sono, funzionano in modo completamente diverso e quindi hanno bisogno di fare immagini particolari, diversi da quelli che si userebbero nel PC. Un build system si occupa anche di produrvi queste immagini per portarvi il più possibile i pezzi già pronti da mettere nel sistema embedded. Buildroot si, diciamo, si divide in, in, in due parti, eh, c'è un, un po' come il kernel, abbiamo una parte di configurazione e una parte di compilazione che adesso vi spiego. Eh, quando lo usate, eh, entrate in quella interfaccia là che eh, assomiglia a quella del kernel perché è realizzata tramite lo stesso strumento e eh, che vi permette di specificare una serie di informazioni eh, riguardanti il vostro sistema che lui deve andare a costruire, quindi gli dovrete dire sicuramente l'architettura della CPU, se è ARM, se è x86, se è MIPS, eccetera, ma anche per ciascuna CPU ci sono molte varianti, quindi dovete dirgli anche qual è la variante che, che volete utilizzare e questo dipende dall'hardware su cui andate a lavorare. Gli dovete dire anche le caratteristiche della dual chain della toolchain che volete che lui compili per voi, oppure dovete dirgli quale toolchain esterna esistente deve andare ad utilizzare. Eh, poi la, la parte magari più vistosa è l'elenco di pacchetti che volete includere, quindi quali programmi, quali librerie volete che siano presenti nel vostro sistema le attivate, per alcune di ci sono anche delle ulteriori opzioni, quindi eh, gli dite quali programmi deve, eh, deve realizzare per voi. Poi eh, il kernel, naturalmente, i tipi di file immagine da, da generare, ovvero eh, il tipo di file che potete, flashare, che potete scrivere in flash nel vostro dispositivo, eh, ad esempio se dovete scrivere una flash eh, tipo NOR eh, avete un certo tipo di immagine, eh, se avete una SD una micro SD avete un altro tipo di immagine e così via. E poi eh, tramite Bluetooth potete anche accedere alla configurazione del kernel per specificare poi tutti i parametri che desiderate. Eh, per un sistema embedded nel kernel sicuramente dovrete eh, solitamente escludere molto di quello che c'è. Eh, soprattutto per quanto riguarda i device driver, includere solo i device driver di ciò che vi interessa, cioè ciò che è presente sull'elettronica del sistema embedded. Se poi ha una presa USB, eh, dovrete anche dargli driver per i dispositivi USB che prevedete di collegare, ma mediamente eh, arriverete a dimensioni molto più contenute rispetto a quelle di un, di un PC. Allora, adesso vi faccio vedere la, la configurazione di il Parto dall'esempio di questa scheda che è una scheda brutta dall'Olimax che eh, diciamo, assomiglia come, come concetto alle, alla Raspberry o simili, eh, è molto diversa però eh, si tratta sempre di schede adatte per fare prototipi, per, eh, per hobby eh, e quindi è facile riuscire ad accedere a programmarci qualche cosa e anche eh, a una serie di contatti di, di su cui riporta moltissimi contatti ce ne sono non so penso centinaia o meno e quindi se volete realizzare un vostro dispositivo con una parte elettronica che non è presente sulla scheda da un controllo motori a una sensoristica o quant'altro eh, potete collegarli come elettronica aggiuntiva allora qui andiamo su eh, e eh, anche qui abbiamo la, un, un sistema di configurazione simile a quello eh, del kernel e sono presenti anche una serie di configurazioni già pronti in BuildRoot che servono per partire più in fretta su certi tipi di schede. Quella scheda che ho qui eh, davanti a me si chiama Olimex A20 Univuxino Micro quindi se io faccio, do il comando make spazio Olimex A20 Univuxino Micro DevConfig lui carica la configurazione eh, per far funzionare questa scheda. Si tratta di configurazioni minime, cioè che contengono il minimo indispensabile per far partire quella scheda. Non contengono altro semplicemente perché poi ci potrei caricare di tutto e di più ed è impossibile sapere qual è la cosa più adatta da mettere. Quindi adesso entro nel menu di configurazione. Quello qui, come vedete, è allo stesso stile di quello... Eh... Allora, eh, in questo menu potete scegliere, come vi dicevo, le caratteristiche della CPU. Qui nella configurazione che abbiamo precaricato c'è scritto che è una CPU di tipo ARM, eh, un Cortex A7 e così via, una serie di caratteristiche specifiche di quell'hardware. Eh, poi abbiamo delle... alcune opzioni eh, che permettono Set uh, settore corruzione che permette di velocizzare la compilazione in questa gli do uh, la directory in cui memorizzare i pacchetti che andrà a scaricare uh, in modo che, vi, uh, che non vada a scaricare i pacchetti che ha già scaricato uh, anche perché qua non sono connesso a internet come toolchain per default lui qui propone una toolchain compilata da buildroot buildroot toolchain uh, però sempre per questione di tempo preferisco fargli usare una toolchain esterna e questa qui che c'è per default va bene l'ho già scaricato quindi non dovrà scaricarla poi posso configurare una serie di opzioni per personalizzare il sistema, si va da cose banali come il, la scritta di benvenuto quando si accende la macchina fino a cose abbastanza importanti come eh, la modalità in cui avviare i servizi all'inizio però qui possiamo lasciare tutto come eh, il kernel per il kernel qui c'è configurato un kernel che è fatto testato su questa scheda, la eh, versione 4.0.5 con il tipo di configurazione che deve utilizzare. Eh, e infine nel, nel menu pa eh, target packages posso eh, scegliere quali pacchetti andare ad installare. Questo è un elenco di categorie di pacchetti, scelgo, se scelgo per esempio pacchetti per il networking vedo che ce n'è una lista piuttosto lunga. Eh, ehm e così via, pacchetti per l'audio e video anche qui diversi, eccetera quindi ho una serie di ricette già pronte per compilare vari pacchetti infine il tipo di immagini del file system da generare siccome qui questa scheda funziona con una micro SD eh, mi serve un'immagine di tipo eh, Extended 4 che è il formato più adatto in questo caso e quindi è quello che è stato attivato Scusa, sì? in questa fase già il Box, l'eseguibile del Graphics Box allora, con i comandi che la è domanda è se la domanda è se in questa fase creo anche l'eseguibile di BusyBox eh, la risposta è sì, nell'elenco dei pacchetti il primo è BusyBox ed è due trattini vuol dire che è selezionato e non è deselezionabile perché per come è configurato il sistema in questo caso è indispensabile eh, a questo punto lancio la make che diciamo la compilazione in realtà fa molto di più che compilare se tu non ho salvato cercava di compilare la truccina esterna e quindi di scaricarne i componenti. Eh, allora, intanto che lui eh, fa il suo lavoro eh, vi spiego che cosa fa. La domanda è se posso aggiungere un eseguibile scritto da me, sì è possibile. Eh, ovviamente essendo un open source posso modificare tutto quello che, che voglio ma eh, non, non solo è possibile ma è anche pensato per farlo eh, per aggiungere un pacchetto eh, bisogna aggiungere un paio di file che ti dicono eh, da, dove, da dove scaricarlo, come compilarlo e nei casi, nei casi fortunati in cui il pacchetto ha un sistema di configurazione eh, ben fatto eh, con poche righe, dico a bien cosa deve fare per farlo il pacchetto, dopo magari se c'è tempo posso farvelo vedere. A questo punto ho eh, build mentre gira, cosa sta facendo? Eh, per, ogni, eh, per ogni pacchetto eh, che cosa? esegue tutti quei, quei passi, eh, scarica i sorgenti, a quello lì a destra è il, è il grafico dei pacchetti che sta compilando in questo momento. Eh, per ognuno di questi... Scarica i sorgenti da internet, in questo caso non li scarica perché ci li ho già eh, Estrae il pacchetto compresso. Applica eventuali patch, quando, cioè delle piccole modifiche al, ai sorgenti di quel pacchetto, se sono necessarie perché, ad esempio, non lo scompila correttamente. Eh, poi configura il pacchetto, cioè dice al, al sistema di compilazione di quel pacchetto come deve compilarsi per questa macchina, magari attivando certe opzioni e disattivandone altre build, cioè compila la compilazione vera e propria, che poi di solito è quella che porta via più tempo e install, cioè copia i file del pacchetto dentro alla, alla directory eh, quasi finale che verrà poi usata per creare le immagini finali alla fine genera appunto le immagini eh, del root file system del kernel e di eventuali altri elementi necessari per la mia scheda allora intanto che compila vi vi posso far vedere un pacchetto per darvi un'idea di come, eh, come faccio a tirare build root, eh, come compilare un pacchetto. E qui l'elenco dei pacchetti presenti in build root, scegliamo... i sorgenti, prima c'è la versione e il nome del file sorgente da scaricare, quindi questo è abbastanza banale. Eh, poi ho una serie di opzioni che molto spesso non sono necessarie, sono necessarie per questo pacchetto perché eh, ho qualche problema di compilazione o dipende, richiede che prima siano compilati altri pacchetti, quindi a T-dependencies dice prima devi aver compilato quelle cose là per poi poter compilare questo. Eh, poi mi dice la licenza eh, di questo pacchetto, in modo che io possa poi ottenere un report delle licenze che ho usato nel mio, nel mio sistema, alcune opzioni di configurazione e poi il comando per installare eh, uno script eh, che poi farà, farà partire questo perché è un servizio. Ecco. Eh, quindi, con una, in questo caso abbiamo solo una ventina di righe eh, di codice e riusciamo ad aggiungere il pacchetto invece in quest'altro file c'è quello che permette al pacchetto di essere visibile nel menu, menu config che abbiamo visto prima okay. uh, adesso uh, quindi uh, intanto che finisce di compilare uh, produce delle immagini per questa scheda noi eh, facciamo un, un piccolo viaggio nel futuro, perché io ho già installato sulla scheda sd il eh, tutto necessario, eh, per installarlo c'è un file readme.txt che dice quali passi si eseguono per installarlo, sono 3-4 comandi da dare, e eh, alla fine che cosa ottengo? apro un, un emulatore di terminale connesso sulla linea seriale del dispositivo. La linea seriale è un po' la lingua franca dei sistemi embedded, perché è un dispositivo molto semplice, quindi riesco a farlo funzionare eh, su una CPU magari nuova, eh, dove USB e video sono ben di là dall'essere pronti per funzionare, però d'altro canto su una seriale posso già fare tante cose. Eh, per esempio accendendo la scheda vedo che compaiono le scritte prima del boot bootloader che si occupa di caricare il kernel ora parte, eh, viene caricato il kernel questo qui è il kernel che sta partendo sta inizializzando, inizializzando tutte le periferiche e arriva al prompt quindi eh, a questo punto posso accedere come utente root e per esempio guardare nel mio albero di directory o un albero di directory simile a quello di un PC eh, con tutte le direttorie di base e se poi vado a guardare in user B dove c'è la maggior parte degli eseguibili vedo che ci sono tanti programmi già installati, in realtà questa cosa che vedo qui è un link simbolico, sta a significare che tutti questi programmi in realtà sono implementati da Busybox, quindi quando lancio uno qualsiasi di essi viene sempre chiamato lo stesso eseguibile che poi capisce cosa deve, cosa deve eseguire eh, e quindi ho ho tutta una serie di comandi che chi è abituato ad usare la console per andare un pochino a basso livello in un sistema Linux è abituato ad avere. Eh, diversamente da quando lavoro su un, su un firmware che eh, magari è un ambiente un po' ristretto e non posso fare molte cose qui, se sono abituato a usare la console sul PC mi ritrovo molti degli stessi comandi e posso, lavorare, eh, posso iniziare a lavorare abbastanza rapidamente perché ho un sistema abbastanza uniforme. Il che, tornando un po' al, al, a quello che vi ho accennato all'inizio di che cosa è il kernel, il kernel alla fine è del sistema operativo è quello che vi crea una, una sorta di stato di astrazione per cui un programma applicativo non sa so su che architettura sta girando, non so, cioè nel senso che il programmatore non, non programma il suo programma per funzionare su Arma o su X86, lo programma per funzionare e basta, eh, usando le chiamate C normali. Dopodiché eh, non sa nemmeno se per esempio c'è sotto un hard disk oppure una memoria flash. Eh, il programma che cosa fa? apre un file, scrive e chiude e poi il sistema operativo sotto il kernel in particolare che in base al tipo di eh, dispositivo montato eseguirà delle operazioni che sono totalmente diverse eh, questo quindi vuol dire che io ho un ambiente di lavoro che per quanto ristretto, per quanto ridotto eccetera, è in realtà comunque abbastanza simile a quello che trovo sul pc nel frattempo ha finito di compilare ma noi abbiamo già visto il risultato ecco è tutto se ci sono domande sono qui